nuovo video oggi faremo i biscotti di natale ma prima di tutto vai con la sigla vi metto il link in descrizione per vedere il video della pasta frolla quindi noi partiamo già con una pasta frolla già fatta sì. l'abbiamo realizzata e messa nel frigo mm -hmm. e adesso andiamo a prendere il pesce lavarvi le mani. Brava! Partiamo allora! Gli biscotti di Natale! Ed ecco qui la nostra pasta frolla. Eccola qua! Wow. L'abbiamo tirata fuori dal forno dal frigo dal forno, il forno lo tireremo fuori quando è pronta. Iscrivetevi al canale e mettete like! Bravissima! Quindi iscrivetevi e intanto seguite questa ricetta. Via! Quindi siamo pronti a stenderla! E un consiglio pasticcio è mettere la pasta frolla sulla carta forno così non rischia di attaccarsi. Benissimo, quindi proviamo e andiamo a stendere la nostra pasta frolla per i biscotti. Montarello. Vai! Noi nella nostra pasta frolla abbiamo aggiunto anche delle scorze di limone e di arancia dare un po' di gusto uh -uh. e di profumo deve avere tutta la stessa altezza sì. se dopo i biscotti si bruciano perché hanno culture diverse vediamo senti con la mano sì. se è tutto lineare oppure senti gli avvallamenti e allora un pochino poi piano piano sì. dai passano un po Piano piano. Ok, è pronta. L'altezza sarà di 4-5 mm. Beh, e ora viene la parte più divertente. Fare le formine con la nostra pasta frolla. Quindi andiamo a prendere le nostre stampini di Natale e anche... e anche non, <ride> quelle che abbiamo in pratica. Sì. E andiamo a, a realizzare i nostri biscotti di Natale. Ora che abbiamo messo la carta forno sulla teglia, ricominciamo a fare i biscotti. Però un altro consiglio pasticcio è che se non avete le formine, tipo come queste o di altro tipo, potete usare dei bicchieri. Giusto! Quindi possiamo usare qualsiasi tipo di formina. Intanto, vi ricordiamo che abbiamo acceso il forno a 170 gradi, statico. un, co un consiglio pasticcio è di mettere le formine non troppo in mezzo e di non fare scarti inutili. Wow, e con il resto adesso lo reimpastiamo. Lo reimpastiamo e facciamo altri biscotti. Altri biscotti. Il bello della pasta frolla è proprio questo. È come il pongo, dai. E possiamo realizzare ancora altre formine. Ora per caramellare tutti i nostri biscotti li metteremo sopra un po' di zucchero ecco così di canna sì, di canna eccoli pronti e adesso li andiamo a mettere in forno apriamo il forno Op. qua sotto sì. ecco fatto e adesso ci tocca aspettare un squat E adesso aspettiamo che si cuociano ed ecco qua i nostri biscotti sono molto e bellissimi. tutti questi altri ingredienti cosa ci servono? ora faremo la glassa mm. ci servono la glassa per decorare quindi perfetto sì. cosa ci serve lo zucchero a velo e l'acqua poi se si vuole eh, i coloranti e i coloranti alimentari quindi sì, alimentari e o l'arancia o il limone Noi per, per eh. far che cosa? per aromatizzare giusto? per dare un po' più di gusto alla nostra glassa quindi iniziamo a prepararci la nostra glassa è mm. molto semplice mettiamo tutto lo zucchero a velo in una ciotola vai ora tutto okay. ok ora aggiungiamo a cucchiaiate l'acqua la giriamo un pochino buona volta così e... nice. ok adesso iniziamo a girare così è giusto così sì. vai metti no, inizia qua ecco qua la consistenza per farvi vedere un po' liquida e un po' solida è giusto ecco qua ok noi aggiungiamo la l'arancia ok allora versato un po di di arancio lì ecco oh. mm. per dargli un aroma di arancio basta così okay. mm. e andiamo a versare mm. questo Ed ecco voi i nostri biscotti! Wow! I nostri biscotti di Natale sono super colorati super belli! E abbiamo fatto anche un ospite! Ah, un pupazzino di Natale! Sì! Un pupazzo di neve! Biscottoso! Mm -hmm. <ride> Quindi i nostri biscotti sono pronti! Domani li portiamo a Luca mm -hmm. e chissà cosa dirà dei tuoi biscotti! e poi ci sono anche spio e Bio oh. e questo alieno anche questo dai sono un po' colorati sono un po' sì. natalizi e un po' italiani perché i colori sono eh sì. abbastanza italiani guardate sì. questo secondo te com'è? Questo è bellissimo, mm. hai fatto bello bello bello, sembra una, una rosa, una glassatura spettacolare, mm. hai fatto un bel decor. Quindi se questo video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e andate a fare parte del club dei cammini e... ciao! E attivate anche la campanella! Wow! Visto il e Buon Natale a tutti!